Forza Trek, concentrati! Yeah! <susurra> non potrai sconfiggermi mai! Ora sono diventato Grad il Grande! Toro furioso! <susurra> Ma che accidenti! Yeah! As devi alzarlo Vi Colpo fra Fate attenzione, ogni scossa ci fa sprofondare ancora di più Ancora meglio ah! Thorak, dobbiamo finire questo scontro in fretta Trek si concentra, Torax, spacca yeah! Toro furioso Ottimo lavoro, Trek. Oh, sì, davvero dei voli niente male. Per un roccioso! Eh, ma non ero certo funzionasse. E voi potevate essere inghiottiti. È stato davvero troppo rischioso. Combatti! Zafir! Wow. wow! Wow! Accidenti! Prepariamoci al combattimento, guardiani! Era proprio questo che intendevo. A me non piace affatto parlare. Uaah. Huh? Ah. Ah. Mm. Tempesta di vento! Sì! Guardiano, concentrati! Fonda oscura! No! Il tuo guardiano è fuori gioco, gormita! Ora accetta la sconfitta. Una lotta non sempre si vince sul campo di battaglia, Gred. Ah. Ancora un colpo, Zeffi. Ah. Un colpo di vento può essere molto violento. Tempesta di vento! Ah. Non pensate che sia finita! Oh, e invece è finita. Grazie, Zeffi. Hai un piacere Aaron. Ora se non ti dispiace dovrei volare via. Gormiti! Gormiti!